E oggi siamo qui al Consiglio Comunale, eh, il comitato del progetto Prendo Casa e i comitati di quartiere di Sant'Ermete, Ceppe e Gagno. Siamo qui al Consiglio Comunale perché eh, vogliamo ehm, che questo Consiglio prenda una posizione netta sulla questione della nuova legge regionale saccardi questa legge regionale che sarà approvata il 10 marzo a firenze ehm, prevede un, una distruzione del diritto all'abitare in quanto i punti eh, fondamentali sono eh, l'aumento degli affitti minimi delle case popolari ehm, la negazione dei cinque punti per lo sfratto per morosità e anche Ehm, tramite Elise, eh, l'impossibilità e l'esclusione di centinaia di famiglie eh, che gli verrà innalzato il reddito eh, dalla gradatoria delle case popolari. Questi diciamo, sono i punti che maggiormente eh, contestiamo e inoltre c'è anche, ehm, anche un altro punto fondamentale che è quello eh, che vede le famiglie che in passato hanno eh, occupato, perché costrette dalla crisi, eh, un, hanno occupato un'abitazione sia privata che, eh, che pubblica, verranno esclusi per sempre a vita da, dalle case, dalla gradatoria di case popolari, non potranno più fare domanda. Quindi oggi per questo siamo qui in più di 100, oggi eh, famiglie, giovani, eh, dei quartieri popolari perché vogliamo appunto come dicevo prima che il Consiglio comunale eh, si esprima sulla legge Saccardi. Una legge che più volte abbiamo contestato e che anche settimana scorsa eh, siamo venuti già qui al Consiglio Comunale eh, perché, mh, per chiedere appunto che oggi il Consiglio Comunale fosse aperto anche ai movimenti e ai sindacati inquilini. L'assessora La, eh, Saccardi ha rifiutato di venire eh, a questo Consiglio Comunale, bene, ne prendiamo atto, ne deve prendere atto però anche lo stesso partito eh, della Saccadi che governa questa città non è voluta venire a un confronto con i cittadini e con le stesse istituzioni che, eh, che governano e allora vorrà dire che noi gli diciamo che noi eh, metteremo in campo tutte le forze per contrastare questa legge e se non basterà ehm, oggi eh, il Consiglio Comunale e la presa di posizione che, eh, che prenderanno vorrà dire che il 10 marzo andremo tutti a Firenze e parteciperemo anche noi una manifestazione di protesta